Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in queste parti extra stiamo riaffrontando i, vasti, i nostri vari rivali eh, Capi palestra, amici In questo momento abbiamo affrontato già tutti gli amici di Ash Quindi i vari eh, Misty, Brock, eh, che c'era ancora anche Serena, Lucinda, Vera Tutti questi qui li abbiamo già affrontati Ora stiamo affrontando invece i rivali Quindi nello scorso ep episodio abbiamo affrontato per esempio Gary Paul, Barry, proprio i rivali di Ash. Ora iniziamo affrontando un altro rivale di Ash. Dobbiamo quindi tornare ad Unima, perché ora eravamo a sì, no. Eccoci qui ad Unima. E vediamo se lo troviamo. Eccolo qua, abbiamo Trip. Allora, Trip inizierà con Serperior. Quindi ci conviene mettere davanti... Ciao, Lizard. Eh, tocca, tocca mettere Charizard Ah, sto cercando di capire cosa fare ora della mia vita Penso che tu possa distrarmi Vai Distraiamo un po' il povero Trip che non sa cosa fare della sua vita E andiamo con Flamethrower È abbastanza distratto ora, secondo voi? <ride> Trovandosi davanti un Charizard dal 93 uh, Con Keldur, tipo lotta uh, Andrei con... Mm, tipo lotta, un po' un problemino. Lasciamo Charizard. E andiamo di volo. Super efficace, e eh, addio. Poi Fridlish. Cambia Pokémon. E contro Fridlish invece usiamo Pikachu. E andiamo di Thunder Punch. Poi Bunny in letto invece. E la prossima, tutto tuo. E direi di farlo anche Mega Evolvere, che dite? Vai, Mega Evoluzione e Zuffa. Perfetto, poi Tranquil, cambio Pokémon e contro Tranquil mando Greninja. E andiamo di Geloraccio. Un po' deboluccio questo, questo trip. Eh? Gli altri rivali sono diventati molto più forti, Lampent. Andiamo di Surf. Perfetto. A questo punto possiamo andare a Kalos perché le triple trip abbiamo battuto. Cos'è che dicevo diceva essere stato sconfitto? Cosa dovrei fare ora? Sempre più. Uh, sempre più confuso, poverino. Allora andiamo a Kalos. Allora. Vediamo se riusciamo a teletrasportarci ora, perché dobbiamo andare a Dandanil Town ed entrare nella Frozen Cavern. Allora, il prossimo è Alain, che inizierà con Charizard, il suo Mega Charizard X. Quindi è un po' un problema. Allora, vediamo un po', eh? Contro il suo Mega Charizard X... Faremo combattere il nostro Mega Charizard X, che ne dite? Allora... Eccolo qua, Lane. Prima c'è un Pokémon selvatico. Un Memo Swine, niente male. Salve, Lane. È bello rivederti, Glacial. Sto cercando delle Mega Pietre, ma una battaglia potrebbe essere un buon modo per... Eh, insomma, riscaldarmi. Allora, Alain, ma nel campo Charizard Allora, tac E tac Ah, non è diventato Mega Charizard di X-Rui? Non l'ha fatto Mega Evolvere? Strano Molto strano Tyranitar Contro Tyranitar invece userei Heracross E andiamo di Close Combat. Super efficace per 4 e addio Terranitar. Allora, oddio non ha detto chi manda. Mannaggia, non ha detto chi manda, quindi nel dubbio io rimando in campo Charizard. <ride> Mega Charizard X. Ok, tra un beh, un semplice lanciafiamme e questo pollo lo facciamo arrosto. Anzi, questo fagiano lo facciamo arrosto. Poi Metagross, Donphan è tutto tuo. Vai con Earthquake. Minchia, che danno che gli abbiamo fatto. Disintegrato Ed infine Wavile Tipo ghiaccio Heracloss Di nuovo tu E andiamo di Close Combat Perfetto Ed infine manda B-Sharp. Contro B-Sharp invece io manderei di nuovo Donphan. Vai di Earthquake. No, mi ha fatto tentennare. Ok, Earthquake di nuovo. Disintegrato anche B-Sharp. E abbiamo battuto Alena. Starò qui per un po'. Penso che ci sia una mega pietra qui da qualche parte. Va bene, Alain. A questo punto però il prossimo sarebbe sempre a Kalos. Quindi andiamo a fare un bel volo. Ah, è vero che poi non si può usare volo. Quindi torniamo alla città e ci teletrasportiamo. Un Pokémon selvatico qui. Ok, uno Snowbear. Fuga. Altro Pokémon selvatico, fuga di nuovo, eccoci qua Allora, ritornati a Dandamil Town, andiamo a prendere il teletrasporto, dopo esserci curati qui, e andiamo a Luminopoli. Qui a Luminopoli cerchiamo il Lissandra Caffè, che di preciso non ricordo dove fosse, quindi cerchiamolo. Mi sembrava fosse tipo in alto a destra, vediamo se ricordo bene. Tipo qui, questo? Sì, questo qui. Entriamo. E qui dentro c'è ci sono sia Rocco che Sawyer. Ok. Allora, il nostro obiettivo per adesso è Sawyer, quindi combattiamo contro di lui. E lui dovrebbe iniziare con Settile, tecnicamente Mega Settile. Um, direi di andare con Charizard, d'altronde è l'unico Pokémon di tipo fuoco che abbiamo. Ciao Glacial, ah no che non è, non è Rocco e Steven. Steven e io stavamo discutendo di quello che è successo appunto ai laboratori di Lissandre e al Team Flare. Abbiamo bisogno di una pausa in ogni caso, quindi una battaglia potrebbe aiutarci a scrivere le idee. Va bene. Ecco Sceptile E andiamo di Lanciafiamme E poi Dragon Breath, complimenti per essere resistito, caro Sceptile Poi Clawitzer, tipo acqua, Sceptile è tutto tuo E andiamo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Bella lì. Ora Salamence. Contro Salamence io mando Regra Ninja. Ice Beam. Ormai abbiamo dei Pokémon davvero troppo forti per essere messi in difficoltà da queste battaglie, ma è anche giusto così. Allora, Slurpuff invece è un Pokémon di tipo di folletto, volevo dire, quindi serve il veleno. Poison Jab. E ancora Poison Jab. Ed ora Edge Slash, ok. Tipo Spettro Ciaio, credo. Um, andiamo con Charizard. E andiamo di Flame Tower. E ora Slacking cambia un Pokémon. Era Cross, vai. Cross Combat. Un bel massaggino a Slacking. Azza, ci ha risposto con contrattacco. Ok, ci è andata male. Allora mandiamo in campo Saptaile che prende un po' di punti esperienza. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. E abbiamo passato anche Sawyer. Questo mi ha aiutato molto. Torna quando vuoi. Ma certo. Nel frattempo però tocca andare ad Alola. Quindi facciamo un salto qui nel teletrasporto. Eccoci qui. Andiamo ad Alola. Poi facciamo un salto qui dentro. Così ci curiamo i Pokémon e andiamo di nuovo ad Awoli. Quindi borsa, bicicletta e andiamo. E qui ad Awoli dovremmo trovare un altro personaggio di Alola. Il nostro unico rivale, da dire la verità. Adesso lo troviamo da qualche parte. Mm. Qui non sembra esserci Nemmeno qui sotto Su l'abbiamo già sfidata Qui dentro magari è nel centro Pokémon? No Allora forse qui? Dentro la casa di Bibis Se è infilato, no nemmeno Beh eh non lo sto trovando, ah no aspettate aspettate aspettate ho sbagliato, è sempre qui ad Alola ma è al Tapu Village, non ad Awoli, quindi andiamo al Tapu Village, dovremmo prendere questo se non sbaglio, sì, e qui troviamo Hau, Hau che ha in realtà solamente due Pokémon, sarà una passeggiata a batterlo, um, andrei con Greninja come primo Pokémon, salve Hau, Alola è oh, just got done with a match against Nanu Ok, ho appena combattuto contro Nanu Però ne voglio sempre di più, vai Deciduai, eccolo qui E andiamo di un bel Dark Pulse Uh, di poco non è morto in un colpo eh? Ed ora Extra Senso Perfetto. Ecco Greninja che diventa Greninja di Ash, livello 65, poi Raichu di Alola. Lasciamo in campo Greninja e andiamo di Dark Pulse di nuovo. Raichu non può resistere. E lo tiriamo giù. Wow! È stato incredibile, sì, bravo. Ora torniamo da vuoli, direttamente con il teletrasporto. E andiamo ad affrontare l'ultima sfida dei rivali. Andiamo ad affrontare l'ultimo rivale che ci manca da essere affrontato. Lo abbiamo già visto in uno dei scorsi episodi, ma non l'abbiamo affrontato perché avevo detto sto andando in ordine. Quindi torniamo qui. Poi salto nel letto e torniamo accanto da qui possiamo volare ed andare esattamente qui all'isola Cannella, dove c'erano Ligna e Iridio. Ed è Iridio che dobbiamo affrontare questa volta. Allora, lui inizierà con Umbreon, quindi io vado di Heracross e mi sa che lo faccio anche Mega Evolvere. Andiamo. Lasciale è un piacere rivederti. Ricordati la nostra promessa. Di combattere ogni volta che ci incontriamo Iniziamo <ride> L'abbiamo già infratta in realtà Prima sono passato ho combattuto solo contro Liglia e... In realtà non to cagato proprio Allora, Mega Evoluzione e Zuffa Addio Umbra Poi Silvalli Andiamo di Donphan E andiamo di Artquake. dai mi un fatto tentennare, che culo però, doppio tentennio, complimenti Silvalli, triplo tentennio, che okay? non penso sia una cosa auspicabile o tipo probabile questa cosa, ma dettagli. Allora, rimaniamo in campo Heracross. Fai tentennare questo, merda. Ecco. Poi oh, Lika Rocca, lasciamo il campo Heracross e andiamo ancora di Close Combat. Ed infine Zoroark. Non ho usato la tattica del, dello Zoroark di confondere lo Zoroark per un altro Pokémon.